Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitrix e Marco007 Siamo tornati su Minosess, allora L'ultima parte per ora Sì, l'ultima parte è un cavolo perché ci saranno poi i, I, i giochi due, di febbraio i due so. let's play a parte No, ma non è. non fa sì, parte della saga stessa. So, lo so però so. Sì, le... ma non c'entra. Sono allora. futuri. Per let's ora live. ci manca solo Yoshi. Allora, l'ultima parte un cavolo, faremo Pokémon Let's Go Eevee Ti ho già detto che praticamente questi questo let's play verrà sostituito da uno dei due ogni volta che.. No! Verrà <ride> sostituito da Pokémon Let's Go Eevee! Per ora ci manca Yoshi! Allora, iniziamo subito. No, iniziamo subito perché Marco vuole che leggo i dettagli. Eh. Yoshi è un frenetico rompicapo per Nance in cui devi abbinare ed eliminare i personaggi in caduta libera e mettere insieme la metà superiore e inferiore delle uova per liberare i vari Yoshi. Ruote verso i sorretti da Mario e Abina le bu, kanamaki e piante piranga in caduta per liberare uno Yoshi in posizione i personaggi tra le due metà di uno, uno uovo. Più creature in impili, più alto sarà il tuo bonus. Yoshi include un'altra modella per i due giocatori a schermo condiviso in cui anche il nostro Luigi entrerà in azione ok, two players che figo posso usare il coso ok ah, l'abbiamo capito che puoi usare il coso facciamo un livello 1 e speed low Perché io level, metto il livello no no io sono bravo a questo si sì, si sì. ci crediamo tutti no uh, okay. ok io sono un l'arbo tanto bravo solo. Non tanto bravo solo. <ride> Come l'hai detto? Non so, alle volte mi dimentico di mettere. Non bravo tanto solo. che okay, devo evitare che mi si impilano sopra questi. Probabilmente vincerei tu. Non penso. Si. Sì. Che finisce prima tutto, <ride> vince. Ma com'è che finisce prima tutto? cosa da finire vuoti tutto sto finendo il casino cioè sto facendo il casino uh, oddio. Ah, è vero mi sono dimenticato che posso aumentare la velocità così ma davvero? quindi giù guarda non lo sapevo io Wish wish wish cosa nuova cosa Nuova cosa <ride> No no no No si è impilato un bu sopra Yoshi Sopra un uova scusa mannaggia Devo liberare U Uh U uh, uh, uh, uh, uh. eh, appunto devi impilare i nemici sopra le uova per avere Yoshi Eh sì ma No, cioè, non è vero, devi sì. tirare le uova sopra l'altro uovo. Eh sì, però puoi anche fare così. Così ah, avrai uno Yoshi più forte, più grosso, grasso. Non è vero. Sì. Ci ho giocato un sacco di tempo. Non è su un app. È il gioco che ho giocato di più in questa cosa. Eh, ci credo. Vabbè. Ok, io ho paura della pila di finestra. <ride> Fai proprio schifo. Oh, Lo so. Oh. Ok, allora, così. Le volte mi impappino con i comandi. Prendi? Ok. Perché? Perché? Perché? beh Sì, sembra proprio una pecora quello. Quando quando quando faccio così perché mi escono due due gusci eh, di, di conclusione se non è uno aperto vabbè quindi muoiono vedi ok questi vanno che eh si sì, muoiono perfetto ok tu vai giù io show, ho quasi di finito di io io so buon punto però no. quasi finito no. Ok, sto peggiorando. Ok, uno e due. Sto per liberare uno Yoshi. Io ho già liberato i due. Io ho liberato uno solo. Ma cosa fanno? Non danno solo punti. Sì. Che schifo. <ride> ho finito. E io no, io, a me mancavano tre cose. Oh no! Very good! Very good!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 Uh, ma, ma, ma, ma, ma. Non lo so. diciamo così. Grazie. Uh, Sto combinando <susurra> un casino, aiuto. Uh! Ha vissuto tutto! Wow! Eh sì! No, ho sbagliato. Cosa? Guarda! Guarda me! Non, non sto capendo, non, mi, non mi interessa, chi? Okay? No, ma come? Non ha funzionato. Vabbè. A me non è mai successo. Vai, forse non, non ho mai giocato in Cioè, forse è perché non ho mai giocato in Io li sto buttando tutti. Così. Così, mi a capita. caso. Ti ho già superato. Non In mi interessa. Mi sto giocando no. tanto per giocarlo. Uh signori, Yoshi. Guarda, quattro elementi insieme. Sì, ma male. non è così difficile il eh, livello mi 5. Ci... Io sono arrivato al livello 50. Eh, mi dispiace. Non è neanche così difficile. L'hai voluto tu, si... te la sei cercata. Vabbè. <ride> perché? Lo facciamo così. Massimo. Sì, uh, ok. che okay, non ho io scelto vinto bravo io sono a buon punto forse maybe <ride> ma come parti tu gialla allora. eh si sì, perché perché è di livello 5 quindi si ma alza balla, un sacco Mario balla. no perché ho velocizzato non, non volevo velocizzare io sì che se no non iniziamo cosa vuol dire <ride> che volevo velocizzare no Io distrutto due uova che bello perfetto mm. Un tre insieme me ne sono parsi che schifo a me 4 insieme e eh vabbè tu hai livello alto si sì, ma questo non vuol dire che me ne devono andare ah, ah, ah, insieme ah, ok <ride> eh, che devo fare così che devo fare non lo so non... via sì, lo so, ma non avevo calamaki. Boh, no. double kill. Um, facciamo così, se sì. Questo è iniziata. Questo è più difficile delle altre volte. Ok, mi manca solo una fila. Oh no. Sto per vincere Marco. Spartito! Se lo traduci in inglese capisci perché l'ho detto. Se lo traduci in inglese è spartito. Sai perché l'ho detto? No, non ho capito. Meglio. Sì, ora che l'hai detto probabilmente qualcuno lo cercherà. Grazie, ma. vero? Ora sanno che cosa vuol dire, come si dice? Spartito in inglese. Cioè, dillo, dillo, forse Lo voglio sapere. No. Ah, e perché è volgare, forse. Mm -hmm. eh, sì, hai voglia che è volgare. No, perché l'hai detto? Le persone lo cercheranno. Persone. Persone. Esistono persone. Sempre. Sì, sì, vabbè. <ride> Perfetto, sto per finire. Mi mancano solo due plan da peragna. Non più. Oh, no. Te li ho mandate io quelle. cose. Sì, cioè. Quello che sparisce a me va a te. Ma che cosa dice? Non dire cafonate. Mm -hmm. si è distrutto quell'altro ah ecco uh, via questo ok dai dai mi manca pochissimo ok un altro boombo Mi manca solo un boombo dai sto vincendo no mai mi sa che questa vinci tu. Non penso. Dai! Perché non mi esce quello che voglio? Perché non mi esce mai quello che mi serve? E' finito! certo, però guarda, a me non esce mai nulla quello che mi serve. Sì, io ho il livello 5. Oh. Ho vinto! Sì, ma a me non riusciva quello che volevo, vabbè. Niente, questo era Yoshi, non, non Yoshi. molto generico, devo dire. Vabbè. Eh. Abbiamo fatto Veramente terrico, in, in inglese si chiama. cioè in.. Eh, in inglese. In non so in che altra lingua si chiama Mario e Yoshi. No, quello è un altro gioco. Ah, è vero. Stupio, stupio. Va bene. No, quindi... quello è Yoshi Scookie. Ah. Quindi ci vediamo nella prossima parte di sesso che anze anze Non faremo niente. Sì, per il momento verrà sostituito da um, Pokémon Let's Go Eevee. Sì, che non faremo ora, ma più avanti. No, lo faremo. Uh, non. Allora, poi ci sarà Smash uh, Galaxy e poi. Pe Pe Pe po Va bene, non interessa i personaggi. Ci vediamo alla prossima parte, quindi ciao! Ciao!